Grazie, eh, sì, um, allora, prima di tutto io credo che la, sul tema della partecipazione bisogna essere molto chiari. Eh, la partecipazione se non è democratica eh, rischia di eh, essere oggetto sulla base di come, eh, della successione anche no? delle, delle consigliature e di non avere eh, come dire, una sua continuità. E quindi eh, il fatto di intervenire eh, prima sullo statuto e poi sui regolamenti anche attuativi in realtà eh, conferisce una certezza maggiore sulla regolamentazione della partecipazione appunto democratica. Quindi se si vuole, se si vorrà nel futuro, eh, come dire, eh, utilizzare sia come amministratori ma anche la cittadinanza, utilizzare strumenti di partecipazione, è come dire, queste riforme ne danno eh, certamente ehm, più ampio più ampia possibilità eh, e quindi pensiamo soltanto al bilancio partecipativo che non era previsto all'interno dello statuto di Roma Capitale, è stato inserito, abbiamo eh, prima con una sperimentazione e poi con un regolamento Uh, ad, um, attuato per la prima volta il regolamento del bilancio partecipativo anche digitale uh, sulla città di Roma è ovvio che è stata la prima come dire possibilità ma ciò non, non esclude che nel futuro eh, si possa certamente un istituto che potrà essere migliorato potrà essere evoluto potrà essere modificato uh, sicuramente ma eh, l'importante è iniziare a dotare e di dotarli e quantomeno di conferire a questi strumenti una loro stabilità e una loro permanenza allora questo è il, dal mio punto di vista eh, il dato politico importante cioè quello di riuscire ad attribuire all'ordinamento di Roma Capitale una stabilità giuridica anche di equilibrio tra, le, tra i vari regolamenti perché non ci dimentichiamo che quando si fanno questo tipo di interventi, il grande rischio è che da una parte magari abbiamo un regolamento che prevede una cosa, poi un altro, nel poi applicare e quindi garantire l'esercizio di questi diritti, perché sono i veri e propri diritti, ci sia diciamo un conflitto. Allora l'operazione che si sta cercando di fare, e queste delibere costituiscono gli atti conclusivi e finali di un lavoro, che è iniziato uh, in questa consigliatura e che si è anche evoluto e sviluppato dalla parte digitale ovviamente in tutto quello che è le piattaforme che l'amministrazione mano a mano ha adottato, pensiamo soltanto anche all'adesione a speed e tutti gli altri sistemi, alle applicazioni sulle petizioni online come altri eh, strumenti. Um, sulla commissione Roma Capitale ci tengo a precisare che la commissione è, eh, oggi è all'interno dello statuto proprio e, e, grazie alla riforma che abbiamo fatto nel 2018 eh, che eh, insomma a, a mia prima firma ma a firma anche degli altri colleghi e eh, della maggioranza e che è stata approvata dall'Assemblea Capitolina proprio perché non era come dire riconosciuto quel valore e quell'importanza e voglio anche dire che su questo fatto l'idea di dover conferire diciamo, di, com, una, queste competenze importanti alla commissione eh, sono state Soprattutto per come la vedo io, anche inserita in un'ottica futura, perché è ovvio che questo tema, anche delle riforme istituzionali, dei poteri, eccetera, non è un tema che si può immaginare assolutamente, eh, immaginare che eh, possa concludersi ed esaurirsi di una consigliatura, anzi questo è un tema che ci hanno insegnato le altre città e le altre capitali che si sono trasformate in città-stato, ha impiegato dai 5 ai 10 anni per poter ridefinire il proprio assetto e su questo voglio ricordare che la Commissione ha lavorato nei primi anche due anni di consigliatura dove sono state anche poi in conclusione dopo diverse, molte audizioni anche approvati degli ordini del giorno che sono poi confluiti nelle premesse e nelle motivazioni di anche degli atti parlamentari. Quindi come ad esempio la mozione 48 del 2018, dove venivano richiamati i nostri atti di indirizzo 62 del 2018 e 49 del 2018. E quindi tra l'altro io credo che gli ordini del giorno, anche se erano stati approvati sul tema della riforma, vanno letti tutti nel combinato disposto, come ad esempio l'ordine del giorno 51 del 2019, dove si parlava anche del tavolo permanente nell'ambito eh, appunto governativo, quindi certamente qui c'è una questione di asse che sopravviva a questa consigliatura e c'è una questione legata ovviamente anche all'attuazione di una serie di normative speciali che sono già state chieste eh, come dire sollecitate eh, alla, mh, alle, mh, al governo da questo punto di vista quindi con tutta una serie, eh, una serie di atti che sono stati eh, approvati quindi eh, credo che in realtà eh, comprendo che la e eh, poi ovvio che ci sono punti di vista diversi però la politica agli atti che sono stati approvati approvati anche su questo tema e alcuni addirittura sono confluiti in atti parlamentari e ci sono anche degli atti non ancora in discussione su questo tema anche depositati quindi insomma eh, mi pare ci sia un'interpretazione, eh, un ecco, mettiamola così, certamente diversa, però sicuramente su un eh, leggerò e vedremo un attimo di che cosa eh, si tratta. Grazie.